Salve amici! Oggi siamo su Jartrix Network Nelle Skywars Con il signore Luca in Games Canale in descrizione Da, da oggi ci saranno tutte le texture pack che userò nei video Saranno nel, nel Discord Ci sarà una, una, una chat apposta In cui caricherò tutte le texture pack che, che uso Che ho dato nei video e che userò nei video anche e che voi mi potete mandare delle tag sul pack che userò sì, e... e andiamo a scrivere no, ah, no ho un arco con power 3 uh, andiamo? io non ho blocchi proprio zero, no in realtà ne ho 18 di pietra uh, legno? legno dove? Eh, qua, ma è pieno di legno Dove sei tu? So... Ma aspetta! Hai un elmetto. Madonna, è passato un treno di gente davanti! Hai, per favore, un cappello! Un cappello sei... eh, boh? Va di moda. Oh no. no! Va di moda in questi tempi un cappello. No. E niente cappello. Un cappello al giorno, togli il medico. Eh, il o cuore. aspettiamo circa due minuti che si rifillano il cesto Ma Non c'è, succede. Sì, cioè... Ho capito, ah, <ride> oh, oh, sì. <ride> <'è> non no. c'è... <ride> Vai a le due persone che sa so che fine hanno fatto altre persone. Mi state ci vuole No, bro, tu non questo. vieni. Bro, tu non vieni. Bro, tu non vieni. Io <ride> una pozione... Di, allora, lì di c'è uno. Una Andiamo? Oh, ah, no, basta. basta lo freccio. Basta. Vendicami, vendicami, please. Sì, però anche so. Dai! Ma l'altro che non ho più, eh no, sono in squadra. Ah. Team left, left, tre. Tu, sti due qua, e un'altra che sta arrivando da loro. Ho finito le frecce! Mi sono preso, ehm... aspetto 15 secondi. Dai! Mi devi dare anche un elmetto. Per fare oh, il tirchio. Oh, arriva. Lo so, lo vedo! Tranquillo! Oh, to, to, to, to. <susurra> <susurra> cioè, mi volevo buttare la cosa siamo di, volti. di in Sì, sì, ne Abbiamo vinto 10! Ma che abbiamo eh, sì. giocato 3! Due. La mappa di Discord! Perché i porchi viola? Di Discord, sì. <ride> Perché i porchi viola? Io vado. Tu vai quella da lì davanti, io vado questa qua dietro. Ok. No, non ho una spada. Ti ho buttato nel vuoto la roba di legno e no, non ho una spada. E non ho manco un corpetto! No, no, no. Io non, ho, non ho i pantaloni! Ti sono una spada? No. Eh? Sì. Tieni, tieni, tieni, tieni. dammi dammi, dammi, dammi. Anzi, tieni l'ascia che fa più danno. Sì, ma ce l'ho già l'ascia! Io che ne sapevo? Non lo sapevi. Io ho nove blocchi! <ride> anch'io bravo Bella bappa, dicevano! Eh sì! Oh, stanno arrivando gli altri! Ma che piccone hai? Più che picco ne hai? 303. Ah 303. No sai andavi dritto come un escavatore <ride> <ride> Qual è la sua vera vita? Essere un escavatore Ma qua ci sono diamanti? Mi sa che ci vogliono arrivare in base eh? Oh ci sono tanti diamanti forse mi posso fare il corpetto Tu cos'è che non hai una vita? I pantaloni Yeah. Vabbè i pantaloni... Guarda ne ho 8, con 8 posso fare micro... Pium! Ho detto pium! Pium! Adesso... Pium! Pium! Yeah. Pium! Pium! Che stai facendo? Ma Sto facendo, facendo uno! Io l'ho colpito pure con le palli di neve! Andiamo? Ho sette andiamo che quello ha poca vita! Andiamo che quello ha poca vita! Vai, go, go, go! No, oh, andiamo! Ma... Eh, sì. Non È che se devo essere sempre io quel che amore? Eh, esatto. Devi essere sempre te. Ez. Pensavo che era l'altro Hanno lasciato qualcosa? Ma no, ma cioè ti sembra. Ma no, ma tutto è Ma per altri diamanti. Oh, ti puoi fare pantaloni con questi diamanti. Aspetta, i pantaloni. Ti puoi eh. fare? Fateli che non ti chiamo no, nudi. Io, a no, me se non ci servono ti i ti pantaloni. Vedi. A me servono. C'erano le cosi. Oh, Cosa? Idini? C'è alcune strefiche in citroia, che schifo. I piedini? Sì. Oh, sta arrivando un tizio. Vieni da dov me, dove sei? Sono nella base accanto. Hai delle ah! frecce. Fry. Ah, ma sei tu allora. Hai e, delle frecce? Uh, no, no, no, frecce. Tieni! Dove? Dove cacchi li buttati? L'hai presi! Ah. Madonna. Andiamo a centro? qualcosa. No, non c'è niente. Eh, invece se c'è qualcosa. Una spada e questo? un piccone. Forti con... Ok. Andiamo al centro? Sono già Do qua al centro. Tu? Dove sei tu? Ah, tu sei lì. Ho fatto il ponte. No! Ah. Sei morto? Ne così No. Piaccio. Eh, quanta roba! Ho un botto di, di roba. Pancio 2, Panch 2. Panch 2. Oh, c'è un, un, un tizio. che leggia. Ah no, sono io che leggo. E eh, muore. Non è vero, non morirò mai. Boh SPA! Ricky, Ricky CHECK! Ricky CHECK! Ricky CHECK! RIKI <ride> CHECK! Modalità di Kion! Modalità di Kion! Potion un Whiffness! Mi devo Geppolare! Ho messo a <ride> cuore! Geppola! Geppola! AAAAAH! <ride> GG! <ride> oh, facevo schifo! <ride> Sono ancora se... vivo! Sempre se stessa cosa! Tu, tu vai là, io vado di qua! Io ero ancora vivo! Tu dove vai? Andi là! Sempre sì, vivo. ma io ero ancora vivo! Stavo quasi per ucciderlo! E non lo so io, io non ho fatto niente di male. Hai una spada? Me la sì. La potresti dare? Sì. Ne ho pure due. Arriva uno! Dammi, dammi, dammi! Ma io non ho mai letto. Le Mi dispiace. Ma così, ho visto. Allora, oh, andiamo, andiamo! Anzi, allora, facciamo così. Facciamo, lasciamo che si combattano loro, che rimangono tipo uno e uno, e poi andiamo, ok? Mi fa salire con l'arco. GG. Ma io detto, andiamo? Non Vai, Nandobi dal ponte, no? Ci ho visto, ho visto. No, no, no, è no. eh, wow. Vai, oh l'altro al centro da solo, in pratica. Ok, se ne è andato pure lì. go. Salve. Acqua. non C'erano nessuno. Uh! Ma li a me, per favore. Piedini fortissimi. Ma non è vero. Ma che cazzo piedini mi ha dato i piedini di merdi. No, sono me che sono messi io i piedini fortissimi. Ma perché l'è in so. Perché ti danno strength. Tericamente. Mm. Sì. Oh, le già dietro, sì, qua. io sto combattendo contro di nuovo. Combatto eh, male. Uno ho ucciso! Uno è ucciso! E l'altro è scappato! Tieni l'almetto! Tieni Dammelo, dove? Ho ah. oh, due per Fra vieni, vieni, vieni! Arriva! Oh, c'è uno dietro! Fai <gasps> resistenza, No regeneration! Che? Okay, ho ucciso pure questo! Ah. Oh, mezzo cuore vai Cosa? che cazzo mi frecciano ci frecciano barda <ride> facciamoci una casa <ride> un, <là>. un attimo <ride> ho troppe armature nell'inventario! <ride> dammi qualcosa sì, ti... ho una spada che fa 10 di danno Cosa? Due spade tieni una te l'ho lanciata mi sì, prenderla, L'hai presa! Sì. Trovarla! È difficile di massima. Vai! Allora, dammi aspetta. qualcosa, dammi qualcosa. Vi via una roba che non mi serve. Dammi qualcosa! Comunque c'è un tizio qua. Un tizio. Dammi qualcosa! Almeno un enderpearl! Sì, sì, tieni. Uh, c'è uno! C'è uno sopra! È morto! LOL! Aveguis, come stai? Dei piedini, cioè, ho sono Ho tutto... Oh, tutto sto casino, ho 30 blocchi. Protection 3, piedini protection 3. Oh, Mi hanno avvorecciato! Ho la armatura bella io. Senta, visto che io ho già i piedini, ti do questa armatura, tieni. Quale? Cosa... dov'è? Allora, change the attacker. Protection 1. Special effect. Ok, dai, proviamola. Se ci muoio con questa chestbird è colpa tua. Su, oh, vai. Vai, andiamo. Vabbè, quanta roba siamo. <ride> Madonna, guarda, guarda stanno, stanno cosando, si stanno saltando. Vieni al centro, muoviti. Arrivo son sono lento io, aspettami. Cosa, se vu cosa vuoi fare qua? Andiamo a combattere sto tizio. Ah, okay. sì, a me c'è la giama... Vedi se è visto che sono lento. No, tu non è Andro Perli. Eh, Perlato. Tu non è Andro Perli, è caduto da solo. È caduto da solo. No, è caduto. Nel no, non è caduto. Sì, è caduto un guarda. Sì, è caduto. Ma qua ci sono casse, sì. Sharpness 3 Non me ne faccio un cacchio. Un po' di blocchi. Non oh, ne faccio. arrivano, arrivano, arrivano. Rimangono soltanto loro. Rimangono soltanto loro. Dove cioè, sono? C'è almeno una. Dove sono loro? Sono andato. La... Uno l'ho buttato giù? Ok, l'altro ha pochissima vita. Che lato. Una. Almeno una. GG. Via se piedine che mi fanno vabbè, non sei caduto di violenza dentro lì Spallinoro che fa pochissimo danno! Ah. no, non è extreme spallino oro con, con knockback 1 Start un'altra partita perché? Difficile. extreme dobbiamo avere, per forza d'attimo che devo usare un po' il mio arco dobbiamo mettere extreme startee spudibrigio Starta! un attimo ci sono quattro persone con in più te con la skin gg aia aia aia ho sbagliato protection 1 un attimo devo riuscirci Cosa ci metto Tanto ci metto 3 secondi a vincerla. Sì, si sì. conta 1, 2, 3, vite. Ti butto giù, ti butta giù! Dove cacchio è? Ma no, io ti butto giù. Ah, ok. Ho capito. Ti butta giù, ti Madonna, sto prendendo le pozioni di slowness per spararmela ad osso. Sto partito in suicidio. Si. Prima io che mi ho scritto. di nuovo. Poi, eh, prima che ti butti la roba di avvelenamento. Poi Slowness. <ride> Muoviti! Perché avevi un ascendente? Era la tua! Ti portavo sì, molto con. me è bella, vero? Vai! Ti eh, con come nel cuore! Più. Sì, vabbè! <ride> Stai calmo! Non mi ha peccato! Uh! hai 14 di vita dai storto l'altra si 2. faccio play game? no fra che te ne vai io ti voglio con me ancora non per posso? un po' No, io me ne vado basta clicco il letto cliccato il letto no fra io che la so per vincere non mi potrei vedere che non fare da solo si sì, si sì. Ma poi perché, perché ti sei suicidato? Perché non era extreme! Quindi eh c'era una roba brutta! Buongiorno! Ma ciao! Ma sì, grazie! Arrivederci! Sei ancora qui? Non no, io sono mata! No, ma sei ancora qui a guardarmi? No! Ok <gasps> <Se> dico che anche <sus> tu Ti dico che ho letto, mica il letto! Un tizio, un tizio, un tizio! <sus> tizio, tizio, tetio! tizio <sus> Uff, è stato un tizio. Dai, Dai, siamo tutti con te! Sì! Io no, ho buttato le frecce! E Adesso ti devi, devi per, per prenderle, devi seguirle! Ma non le avevo buttate a vuoto! Dove? Per terra! Wow! In mezzo alla... Alla! Mezzo me. Madonna! Questo speed 2 mi, mi ha fatto prendere... cioè è troppo veloce. Sono diventato flash. Io che faccio i ponti. Clutch! Clutch! Mamma mia. Vero che ho le ender però non le uso. Un altro speed 2, per 5 secondi, però. Oh, non vorrei dire, ma tipo in chat qua. Allora, ho fatto, cioè, un tizio, a livello 1, uh, tagga tipo una persona, lei risponde sì, e quello dice, oh, se adesso è livello 37. Poi dice sì, e poi, sembra la stessa persona, non, si, non so come, da 1 a 38, e dice rip. Come? 48? 58! Ma è un hacker! Ma è un hacker! Infatti la tizia ha scritto staff! Federfalling 5! 66! Si, sì, Federfalling 66! Voglio. <ride> sì <ride> Io che sto lutando tutto di tutto! No, questa volta non <ride> prendo la poison! Questa volta non prendo Poison. No, c'è anche that... lui l'arco. Dai, no, ti muovi, siamo arcieri. Ah, L'ho beccato. Mi... Mi... Mi tiro la cosa. Io vado dietro. Vuole in culonia Vuole in cioè, crocconia. Madonna, il veleno. So che pensava di farmi chissà quanto. eh... però... c'ho quello dietro, c'ho uno dietro, uno dietro, uno dietro... Uh! lo sto combando a, a schifo però se mi ammazzo sono fattuto Bucori! ho vinto ho vinto ho vinto il video finisce qui vi ricordo di... Iscrivervi al canale di, di, del signor Luca N Games In descrizione Si sì, che è in descrizione Entrare nel mio Discord Seguirmi su Twitch mio Va bene Ci sarà anche il suo in, in descrizione Su Twitch, su Instagram un po' Su tutti E entrare anche nel mio Discord Che vi ho dei, come vi ho detto all'inizio metterò, metterò tutte le pacche che userò E voi mi potrete mandare le vostre pack o quelle che vi piacciono che, che così le provo e se, se le userò vi, vi dirò che l'avete mandata voi e ciao ah, e ci vediamo al prossimo video ciao